Lo sport si è vestito dei colori della pace e ha riempito 30 città italiane, 4 in Europa, arrivando fino al confine tra Romania e Ucraina. Questa mattina i colori arcobaleno di 20.000 podisti hanno dato vita a Vivi Città. La corsa organizzata dal WISP, Danila Filippone. 3, 2, storico via di Radio Rai 1 che nell'84 fu annunciato da Sandro Ciotti riparte Vivi Città, la corsa per la pace e la solidarietà. Abbiamo fatto 10 chilometri partendo dalla periferia di Roma, passando per il centro e toccando tutti i punti di integrazione, e di solidarietà che ci sono nel percorso fin qui a, al Campidoglio. Cerchiamo con lo sport di portare avanti ecco, eh, l'idea e il pensiero che è... Bisogna comunque continuare a vivere la quotidianità, però ecco, non dimenticando quello che sta succedendo accanto a noi. Manifestazione agonistica ma anche non competitiva. Vivi città coinvolge 30 città italiane e alcune città europee. L'abbiamo definita la Vivicità della Pace. Una nostra delegazione è arrivata nei giorni scorsi a Succiava. A poco più di 40 chilometri dal confine con l'Ucraina, in Romania, dove è stato allestito uno dei campi profughi dal punto di vista numerico più grande per accogliere i profughi che scappano dalle bombe in Ucraina. Un messaggio di pace e un'attenzione per la WISP importante verso i più giovani.